Cristiano Minitello, ormai molto notissimo, striscia lo striscione, a striscia la notizia, è grande anche amico dei bambini, in quanto oggi, qui a un evento Christmas eh, Campioni Tour, eh, questo è organizzato proprio per le nuove generazioni. Che cosa ne pensi? Quali messaggi che può trasmettere i comici, lo sport alle nuove, ai ragazzi di oggi? Ma sai, è un connubio che, che funziona da sempre, da, da, da, dalla Jalapas, da quelli che è il calcio, dalla mia rubrica, anche se il calcio non è un mondo che si prende storicamente eh, così poco sul serio, si prende molto sul serio. Eh, però, insomma, se non altro, se uno inizia a quest'età con i ragazzi, con i bambini, in questo caso, spesso fanno capire che è un gioco, che magari c'è qualcosa di buono anche nella sconfitta, poter ridere. Su, magari su uno scivolone, su un autogol, così insomma è eh, tanto di guadagnato. Con gli adulti si fa un po' più di fatica. Un augurio a tutti per questo 2016. Il 2016, già eh, col fatto che ci siamo levati di torno, Blatter mi sembra che sia un anno straordinario. Quindi diciamo che dopo, dopo la fuoriuscita di Blatter eh, sarà un anno in discesa. Almeno questo è quello che vi auguro, sempre con il sorriso sulle labbra.